Amici di Crino, bentornati con Mr. K, attenzione perché oggi puntata fantasmagonica perché parliamo di punte al cobalto. Ma spieghiamo adesso la domanda che tutti avrete nella testa, ovvero che cos'è il cobalto? Il cobalto in realtà è uno degli elementi di lega che formano il nostro acciaio, delle nostre punte denominate al cobalto. Il cobalto può essere presente in percentuale 5% oppure 8% nel nostro acciaio, che prende il nome o viene identificato con AISI M35 nel caso del cobalto 5% o AISI M42 nel caso di cobalto all'8%. Ma che cosa fa questo cobalto nelle nostre punte? Eh, cosa crede che mister K non lo sa? <ride> Il nostro bel cobalto, unendosi al carbonio presente nel ferro... Oh! C'è L'acciaio, cazzo, sì, scusami! Esatto. Caracca. Il nostro bel cobalto, unendosi al carbonio presente nell'acciaio, va a formare dei carburi di cobalto che, attenzione, perché qui svegliamo il segreto, Sono questi carburi di cobalto che fanno sì che la struttura del nostro acciaio si mantenga solida anche ad elevate temperature che si vanno a sviluppare durante la fase di foratura. Per questa ragione infatti ne consigliamo l'uso principalmente su tutti quei materiali ferrosi molto duri nei quali quindi andiamo a sviluppare elevate temperature oppure sull'inox. Perché? Ragazzi, mi scrivete sempre che avete problemi con l'inox. Adesso vi spiego perché. Pur non essendo un materiale duro, anzi, possiamo definirlo pastoso, questa sua pastosità fa sì che si creino molti trucioli, e quindi che si vada a sprigionare un elevato calore durante la lavorazione. Per cui, se dovete lavorare l'inox, punta al cobalto. Vedo adesso qualche caratteristica tecnico che è delle nostre punte al comando. Si tratta di punte rettificate, quindi andate no, non andate. Quindi ricavate dal pieno tramite una mola al CBN, che presentano in testa un'affilatura a 130 gradi con split point, quindi viagevola nella fase di centratura. Durante le operazioni di poratura e con una durezza sui taglienti di circa 65 barra 66 hrc. Naturalmente il codolo è cilindrico e addolcito per favorire la presa nel mandrino. Oltre alla serie corta standard, che è quella più utilizzata, sul nostro catalogo trovate anche le serie extra corte, super corte, la serie lunga, i codoli ridotti a 10 a 13. Millimetri, e anche una versione industriale con attacco conico di tipo Morse, ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. A pagina 20 e 26 del nostro catalogo, trovate comunque la gamma completa delle nostre punte al cobalto, K è la prima punta che trovate sul nostro catalogo, la Cobalto 8. L'angolo dell'elica è standard a 26 gradi ma nella nostra offerta trovate anche delle punte con delle caratteristiche leggermente diverse. La prima è una punta al cobalto 5% con elica di tipo parabolico. Questa punta è specificatamente pensata per le forature profonde. La seconda è una punta con un'elica super super super rapida, super super eh, super rapida, pensata appositamente per lavorare su Linux, su Linux, su Linux, su Linux, la seconda è una, ok, <ride> la sec, no, il telefono, la seconda è una punta con un'elica super super super rapida, pensata appositamente per lavorare su Linux, questo perché Linux sviluppa dei truccioli molto molto lunghi, e in questo caso con un'elica a 36 gradi, siamo... L'evacuazione è facilitata. Esatto. L'evacuazione è facilitata. Ragazzi, queste erano le nostre punte al cobalto. Eh, mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i nostri social, su Facebook, YouTube e Instagram. Ma da oggi c'è una novità perché abbiamo aperto anche il nuovo canale Telegram. Vi lascio il link in descrizione. Andate, iscrivetevi e... Potrete ricevere tutti gli aggiornamenti di Crino in tempo super super reale. Noi ci vediamo al prossimo video con Mr. K, ma prima, luci soffuse, vi lascio con una domanda che da sempre perseguita l'uomo della ferramenta. Perché le punte al cobalto sono di colore ambrato? Datemi le vostre risposte. Ciao. Sto forando, prego, non mi disturbare Oh, sembravo più l'Angela